a guardarsi indietro non si finisce più non per me piangete io ho finito di soffrire donate le lacrime a chi ancora è in vita se sentite colpa per la mia uscita da questo sipario non fatene ne sbarre per il vostro cuore permettete che vengano a me Le userò per i miei giochi Piuttosto espiatela. donate il mio sorriso, perché viva nella libera gioia della vita. A Lucio. La vita è un attimo, vattelo a prendere questo attimo o ti un'attesa infinita nel supermercato della convenienza. Puoi anche non entrare, ci sarà sempre che ti porterà da mangiare a me stesso consigliate voi stessi non la mia ignoranza non illudetevi non cancellate così la mia inesperienza date carezze alla vostra coscienza la coccolate perché stanotte vi porti sonno io ho per voi un cane bastonato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 Voglio cogliere l'ultima crepa capace di far polvere delle mille dighe messe come antidoto alla tua sete desertica di fratellanza universale. A peppino è impastato. Siamo fatti per essere noi stessi. Non c'è miglior via per uscire dal labirinto dei pensieri. In principio. C'ero io, a piedi, difficile accettare verità dette da amici, ci adagiamo su chi non conosciamo per sentire il già detto lontani dagli occhi indiscreti dell'orgoglio, a pieno volume, Certo, faccio che senti. Solo vorrei passare di lì quando sarà, per assicurarmi che starei bene, anche senza vedermi. A te. A te, bambino, il mestiere di sognatore, ma io automa perfetto chiusa a chiave l'ingenuità chi sono per sbarare la porta alla saggezza della provvisorietà ad ognuno il suo